salve care amiche e cari amici se ancora non avete capito dal titolo io voglio fare un tutorial di come mantenere in forma il vostro cane la vostra cagna ma questo vale anche per tutti gli altri animali domestici mi raccomando se sono dei roditori che hanno le ossa piccole come i conigli i criceti i porcellini d'india dovete farlo con estrema cautela ma io lo farò sul mio cane Grazie per guardare questo video. Alla prossima. E buona domenica. Ecco che viene l'elemento più importante che è il cane. Bisogna con questo guanto o con un petine, con quello che volete, spazzarlo. Così tutta la muta del cane, adesso che cambiamo di stagione, se ne viene via. Adesso diciamo che io questa mattina l'ho già spazzolato il cane però fare questo previene che si riempia la casa di peli poi gli toglie la forfora gli toglie, gli toglie tutto quello che dà fastidio al cane che non gli lascia respirare la pelle come potete vedere anche se ho fatto questa mattina un'ora di pettinato del cane sempre c'è qualcosa da levare quindi questo video sarà un video tutorial di come fare la toiletta al cane perché il cane ne ha estremamente bisogno è una forma di igienizzarlo se voi vedete che il cane c'è molta forfora allora c'è i pidocchi le pulci le zecche come vedete guardate quanto che ne è uscito e purtroppo credo che gli dovrò fare un bagno questa settimana entrante. io lavo il mio cane per non spendere dal veterinario perché altrimenti vai da un lavacani e ti fa pagare un fagotto di soldi come vedete anche se sembrava che ormai non gli cadeva più nessun pelo dicono che il lupo perde il pelo e non il vizio invece il cane anche se non ha vizio perde il pelo comunque o magari non perde il vizio di perdere il pelo ma guarda guardate guardate è incredibile io adesso se non stessi filmando a parte voi non lo credereste questa cagnetta magra i peli che c'è sembra una pecora Perde a tutto dare, a manetta sciolta. Guarda, guarda che roba. Guarda. Già... Già neanche si riesce più a pettinare. Sì, sì. Per quanto la pettini adesso ho pulito il guanto non finisce mai posso continuare qua facendo 5 ore di video non è questo il mio proposito ma come vedete fatelo questo molto spesso e poi bisogna bagnare il cane con uno shampoo speciale ma anche quello per persone va bene o il sapone di marsiglia a vostro gusto yeah. vedete io quanti peli gli ho tolto da questa mattina adesso e il doppio di questo ne sono volati nell'aria incredibile quindi care amiche ed amici io ho fatto vedere in questo tutorial di come prendersi cura della vostra mascotte del vostro cane buona domenica e a da presto dal vostro santinciano eccola qua fatti vedere ah, lei è timida ah. Dici ciao, di ciao a, a chi ci guarda, di ciao, ciao! Vedete come rimane il guanto? Ecco, una moquette di peli. Ah, guardate. Potrei continuare, ne esce uno ogni minuto. Ciao!